Ho conosciuto Giuseppina un bel po' di anni fa nell'ambito della lotta corico era. Erano i primi mesi del 2006, dopo che noi avevamo riconquistato il terreno di Venaus, dove avrebbero voluto fare il primo maxisondaggio, e lei venne in credenza nel nostro, nella nostra osteria collettiva, diciamo, insieme a Romano, un compagno padovano, che la portò lì perché dicendole che quello era un luogo di dolciniani. Quindi io lei l'ho conosciuta come, come dolciniana, dolciniana nel senso del, del movimento, del, che era un movimento rivoluzionario di operai e contadini che nel 1300 combatterono contro i vescovi conti e contro i quali fu scatenata l'ultima crociata. Proprio su quei monti del Biellese dove ogni anno questo, questa lotta viene ricordata e dove salì più volte proprio con Giuseppina. La Provai subito grande affetto e ammirazione per lei perché Giuseppina è una persona che ha lasciato tanto e non si dimentica. Io e Giuseppina siamo dello stesso paese, praticamente lei ha qualche anno, aveva qualche anno meno di me, però siamo nati nello stesso paese. Abbiamo due percorsi, diciamo, eh, politici diversi. Lei ha militato nell'Azione Cattolica per alcuni anni, poi. Eh, eh, più o meno negli anni 70 ha modificato diciamo questa sua militanza sulla base delle lotte che c'erano allora sulla questione delle donne, l'aborto, il divorzio e molte altre cose e praticamente ha cominciato a militare in formazioni di sinistra e credo che allora lei militava nel DUP, non ne sono sicuro, ma credo, credo che quella fosse la sua appartenenza in quei periodi. Io allora invece ero in rifondazione, non in rifondazione scusate, ero nel Partito Comunista Italiano, e per cui diciamo ci siamo incontrati pochissime volte a livello di impegno politico. E Dopodiché diciamo, ehm, lei ha fatto la scelta della lotta, della lotta armata, io ho continuato a militare nel PC e fino diciamo, a quello che è successo alla Bolognina e lei in carcere e ci siamo ritrovati praticamente quando è nata Rifondazione comunista siamo tutti e due eh, si può dire eh, quelli che hanno fondato Rifondazione a, a Biella e di lì eh, diciamo abbiamo cominciato a essere dappertutto nella, a Biella e non solo a Biella nelle lotte eh, io ho conosciuto Giuseppina eh, quando ero uno, uno studente delle superiori a Bella nel corso delle eh, mobilitazioni studentesche, eh, se non mi sbaglio, erano i cortei contro, contro la Germini, quindi eh, l'ho vista e conosciuta per le prime volte alle manifestazioni eh, studentesche, l'ho sempre eh, incontrata per le prime volte in questi ambiti, poi eh, da lì eh, l'ho ho approfondito la conoscenza di ogni iniziativa che c'è stata eh, a Biella, a partire da presidi, volantinaggi, manifestazioni in ottavo, ma anche iniziative per ogni popolo eh, in lotta, come per esempio per la causa eh, palestinese, quindi poi eh, diciamo che vedendosi sempre, Biela è una città piuttosto piccola, quindi poi eh, ci si è conosciuti, in questi, in questi ambiti, anche eh, c'è stata poi una, una mobilitazione di un gruppo di disoccupati eh, a Biella. abbiamo passato diverse ore insieme a loro. Giuseppina insieme me, eh, agli altri compagni, hanno passato diverse ore insieme a noi. Quindi diciamo che in, in questo contesto di lotta ho avuto modo di, eh, di approfondire e di conoscere eh, Giuseppina. Quando si cerca di ricordare Giuseppina, di pensare a quando la si è conosciuta, in che periodo, eh, diventa sempre difficile stabilire una data e un momento preciso. Noi eh, penso intorno agli anni 70. Io ho iniziato a fare politica nel 1970, 14 anni che sono entrato per la prima volta nella sede del Partito Comunista del mio Paese. E sono uscito con la tessera mi, mi hanno incastrato lì e da allora abbiamo sempre iniziato a fare militanza però militanza di base andando anche dal paesello alla città a volantinare o a vendere il giornale è intorno agli anni 71 72 e lì eh, probabilmente gli anni in cui ci siamo conosciuti perché comunque il biellese non è una grande città la popolazione biolese è una via della, di una grande città e, e chi faceva militanza attiva ci, era in, lo, lo conoscevi, ci, ti conoscevi e ti frequentavi e eh, anche se appartenevi a sigle o a partiti diversi riuscivi comunque a creare dei momenti di amicizia, di rapporti più duraturi e in quegli anni lì intorno al 73 dopo il del golpe in Cile, le manifestazioni che erano state fatte anche in Via Italia, ci si era conosciuti un po' tutti e si, è, ci si era instaurato si un rapporto anche a livello personale. In quegli anni lì ci siamo conosciuti, io poi in quegli anni lì aderivo ad Avanguardia Operaia, loro erano dell'Ubdub ed erano gli anni in cui stava nascendo Democrazia Proletaria, perciò si stava, ci si incontrava. Ed è, ed è nata un'amicizia una, un e un rapporto molto forte eh, che eh, con tanti compagni di tanti movimenti eh, da, da quelli che militavano in lotta continua potente, la federazione anarchica che era forte nel biellese eh, con cui abbiamo collaborato anche quando eh, abbiamo fatto radio Tupomara a Monterubello che è stata una grande esperienza qua nel Bielese di Radio. e Ci siamo contaminati tutti, perciò non è che uno era una sigla e lavorava per quella sigla, ma... Eh, e quella sigla era amico di tanti altri, e in questo caso anche di Piero e, eh, e Giuseppina. Eh, io Giuseppina l'ho conosciuta in carcere a Boghera. Quando io sono arrivata a lei stava da un po da, già da un po' d'anni come tutte le altre, io stava restata quasi per ultima. Ho saputo della sua esistenza, dentro l'organizzazione quando l'hanno arrestata, lei e suo marito, e lì ho scoperto anche che esisteva un posto che si chiama, chiama Ogieppo Inferiore, Sono andata a cercarlo sulla cartina e ho detto non ci posso credere. Questa cosa io l'ho anche usata negli anni successivi quando qualche un tempone mi diceva che, che sarebbe avrebbe voluto venire con noi ma non ci aveva trovato io gli rispondevo che ci avevano trovato persino ad occhieppo inferiore quindi non dicesse balle quando io sono arrivata a Voghera lì c'è stato il cerimoniale di accoglienza da parte della sezione quindi c'erano tutte queste celle tutto suo corridoio lungo chiuse Fuori c'erano tutte mani, con vari oggetti di ristoro, perché lì ti levavano tutto quando arrivavi, ti davano una, una, una divisa terribile, e quindi c'erano tutte le compagne che mi davano pantaloni, maglioni, bagno schiume, tutto quello che serve per, quando non c'è niente, e tra le varie facce sorridenti di questi cancelli c'era la sua, era un po' anomala rispetto a resto perché era una madre di famiglia che sta a testimoniare il fatto che quando anche i, più, i, più, i, meno, diciamo, i meno adatti così, eh, si imbarcano in, in un'avventura come quella de, della lotta armata vuol dire che il tempo è giusto secondo me almeno. E lei no, ha imparato a conoscerla bene perché mi ha insegnato un sacco di cose. Il mi ha insegnato, mi ha trasmesso più che altro una sua, una sua cultura politica che eh, gli derivava dal, dalla tradizione da cui veniva, cioè quelle eh, popolazioni di confine dove... Eh, dove sono esistiti questi episodi quegli di autogoverno molto importanti, dove è esistito, eh, dove c'è stato Dolcino, dove c'è stata la resistenza. E lei ci aveva questo, questo portato dei tempi lunghi, del respiro profondo della storia. E questo a eh, parte che è, è una cosa che secondo me eh, ci può aiutare anche oggi a. Eh? a superare questa, questo momento diciamo un po' complicato. E questo si, riflette, si, riflette, si rifletteva anche nel quotidiano, naturalmente. Cioè, lei mi ha insegnato rispetto a quel posto allucinante che era, che era eh, mi ha insegnato come fare a, a tenere eh, a tenere, a tenere dritta la schiena senza eh, Quelli erano anni difficili, difficilissimi, sia dentro il carcere che fuori. Quindi eh, diciamo che eh, un atteggiamento di belligeranza diretta eh, non era, era assolutamente perdente, nel senso che se massacravano il punto non succedeva assolutamente niente. Quindi lei eh, eh, mi ha insegnato a resistere eh, usando l'arma del, del, del boicottaggio che del, del confronto diretto con, con, la, con le guardie. Lei era una persona molto intelligente, secondo me, che sapeva usare l'ironia, aveva un senso di ironia fortissima. E quindi beh, il Massimo è stata la sua battuta a una delle guardiane più terribili, noi chiamavamo Hitler questa tipa. Lei, in un confronto così verbale, non mi ricordo qual era la questione, poi ce erano, non eh, gli disse Guardiana, si mette una mano sulla divisa. Questa è rimasta un attimo spiazzata perché gli fai a una così, cioè non è che puoi dire che ti ha offeso, porti la divisa. Eh. Però è, era terribile come era molto di più di, di, delle offese classiche, no? Per cui. Eh, carcere succede questa cosa di questo linguaggio che accomuna sia le guardie che, che, che i carcerati e questa era Giuseppina che mi ha insegnato per esempio nel nostro lavoro andavamo insieme a fare il lavoro di lavanderia dovevamo lavare le lenzuola sia nostre che quelle delle guardie e mi ha insegnato come nonostante il controllo molto ferreo parte delle guardiane e come trattare in maniera diversa i due tipi le, di le, le lenzuola perché quelli che uscivano fuori, che sembravano pezzi di cartone, praticamente. Questa era lei, con la sua faccia bonaria, col suo sorriso che partiva dagli occhi, con questa sua lunga storia che si portava sulle spalle, con questa sua assoluta fermezza, tu potevi stare tranquillo e qualsiasi cosa succedeva, Giuseppina ce l'ha trovata, stava là, era, era, perché aveva, aveva appunto, lei era, era capace di resistere, perché noi ci avevamo davanti molti anni di galera, quindi non è, non è che potevamo scherzare, dovevamo resistere, non è che potevamo offendere, perché non ce avevamo gli strumenti per poter offendere. In questi giorni in cui la resistenza in Valle di Susa torna a farsi sentire forte e davvero collettiva, in questi momenti in cui tanti stanno tornando contro il solito progetto, che questa volta non si fa solo tunnel, ma si fa anche devastazione della valle nella, nella sua parte ancora più legata alla vita agricola, con la costruzione del, di, di un'altra area completamente cementificata che dovrebbe essere il nuovo autoporto. Sono tornati ragazzi e ragazze e i resistenti di sempre. È tornata in forze la polizia con tutti i suoi lacrimogeni, i suoi manganelli, questa volta anche con i droni. E con la violenza di sempre e proprio in questi tempi io ho pensato a Giuseppina se ancora fosse tra noi sicuramente sarebbe stata presente lì con noi e ho ricordato la sua figura la sua zazzeretta di capelli grigi e i suoi occhi bellissimi e profondi che esprimevano affetto determinazione e anche la saggezza sua che, che seppe conquistare nel tempo attraverso le prove difficili che la vita le aveva dato. Quel suo sguardo l'ho visto velarsi di tristezza quando proprio mi raccontava, con poche parole, lei non era una che rivangava il passato melanconicamente, però raccontava quel suo passato, lo raccontava personalmente a tu per tu come ad una sorella e ad un'amica. E quando ricordava Piero, suo marito, che condivise con lei anche il carcere, e soprattutto quando ricordava l'infanzia dei suoi figli che le fu negata perché li lasciò che erano eh, bambini piccolissimi e li ritrovò adolescenti. E quel periodo di non esistenza con loro fu il periodo in cui Giuseppina visse in carcere. In carcere per le sue idee, per la sua generosità e per la sua chiarezza. Quel carcere che ho provato anch'io per pochi mesi, lei lo provò per, per anni, proprio nelle, per le lotte sociali degli anni 70 quel carcere nel quale mi raggiungevano le lettere di Giuseppina che erano per me un legame con la vita bella fuori e lei con sensibilità che era la sua, anche con la sua ironia mi sapeva raccontare e anche fare raccomandazioni perché la sua generosità era anche quella. Giuseppina non era una donna che voleva comparire, che si metteva sui palchi, ma era invece presente nella vita quotidiana sempre, come una mano forte, come una spalla su cui appoggiarsi, come un cuore pieno d'affetto e generosità. Lei era quella che, che preparava da mangiare per le le manifestazioni o comunque per gli incontri con gli amici, era quella che sapeva dire la parola giusta che amava davvero quei ragazzi che erano un po' come i figli suoi e nei quali riviveva tutti quanti i sogni della sua giovinezza, dei sogni che non si interruppero mai perché dopo l'esperienza del carcere Giuseppina continuò. Giuseppina era anche una donna che si preoccupava non solo della sua valle, che pure amava tanto, l'amava anche nei suoi boschi, nelle, nella sua erba, nei suoi fiori, negli animali, perché il suo cuore era grande e nel suo cuore c'era posto davvero per tutti. Giuseppina pensava anche a chi era più lontano, i suoi viaggi annuali che faceva in. In Serbia, lei che al tempo della guerra contro la Jugoslavia, aveva saputo prendere parte immediatamente dalla parte degli ultimi. Ci andava con un'associazione che si chiamava Non Bombe Ma Solo Caramelle, a portare aiuti e anche affetto a questi bambini, anche agli operai della Zastava. E, e questo me lo raccontò tante volte. E la stessa solidarietà, che non era qualcosa di astratto, ma era davvero l'aiuto immediato. La diede l'aveva data ultimamente, insieme a Oreste e anche a tanti altri compagni biellesi, alle donne, agli uomini, soprattutto ai ragazzi che venivano da lontano attraverso il, i pericoli dei deserti e attraverso un mare nel quale parecchi di loro avevano rischiato di morire e che approdarono proprio nelle zone del Biellese e furono accolti da Giuseppina, da Oreste, dai tanti. Misero anche in piedi una ciclofficina per poter dare loro la possibilità di imparare un lavoro ma anche un mezzo concreto di trasporto. era, diciamo, oltre una pacifista, eh, era anche, diciamo, un ecologista per cui tutte le battaglie del biellese riguardo, diciamo, le questioni ecologiche noi le abbiamo, le abbiamo fatte tutte, eravamo presenti dappertutto e questa è, diciamo, la testimonianza che posso, che posso dare io. Eh, io ho un legame molto forte dal punto di vista politico con la Giuseppina, anche se c'erano continue discussioni, continui confronti. Io non ho mai condiviso la sua diciamo, scelta, alla lotta armata, ma questo non è mai stato un motivo diciamo, di divisione. Si discuteva, ci si confrontava e questo, questo era io parlando della Giuseppina, diciamo, ho delle difficoltà perché diciamo, le è mancata e ho diciamo, un dolore, un grande dolore. Eh, il, il ruolo di, di Giuseppina all'interno del, del movimento biellese eh, Giuseppina era una di quelle persone che si possono definire gli imprescindibili, quelli che, che lottano veramente sempre, che ci sono sempre. È stato un punto di riferimento, era un collante eh, tra diciamo, le, le, varie, le varie anime, tra chi magari la pensava in, in maniere diverse. Come, come dicevo prima, lei ha sempre dialogato con tutti, senza eh, mettersi dall'alto verso il basso, ma alla pari dialogando, quindi servita eh, proprio da, da collante, era eh, una di, di quelle persone che eh, prendono appieno quella citazione che dice, bisogna essere duri senza mai perdere la, la tenerezza, e lei sicuramente eh, è stato questo. Nonostante che fosse la fine dell'85, quindi eravamo eh, piuttosto avanti, eh non gli davano eh, i colloqui col marito. Lei Piero non, non, non l'ha più visto per anni dopo l'arresto. La, eh, mi pare proprio alla fine che finalmente era stata portata nel carcere dove ci stava anche Piero per fare, per fare questo colloquio. Per dire com'era ancora la situazione, cioè la differenziazione che passava in carcere dopo dopo la, la dissociazione è stata molto forte e, e, e chi era rimasto eh, insomma, eh, sarebbe vista pesante molto pesante poi che succede? poi io vengo trasferita a Roma per il processo Moroder che è durato più di due anni tornavo su solo nella pausa estiva quindi raccontavo alle compagne quello che stava succedendo eh, e, e poi uh, era vocera l'hanno chiusa sono tornati i maschi, perché all'inizio era un carcere maschile, infatti c'era la turca. <ride> Il carcere è maschile sempre, in quel caso con una cifra ancora superiore. E quindi le, eh, le, gli altri, le altre sono state tutte distribuite in giro, giro dell'Italia. L'ho rivista a Roma, veniva giù con rimondazione per, per le feste estive, o per le manifestazioni nazionali ed era come non averla mai lasciata non, eh, era sempre lei forse anche io ero sempre io non so però eravamo, eravamo molto in sintonia diciamo veramente quel, quel suo modo di porsi rispetto alla era poco metropolitana ecco questo voglio dire siccome sì, pure io vengo da un paese vengo da, da una storia pure no? mia madre è migrata da, da, da, dal Veneto, so un po' ci siamo eh, riconosciuti da questo punto di vista e quindi questi suoi racconti eh, erano molto affascinanti, erano diversi da quelli che normalmente si ha tra compagni di una certa esperienza. Insomma, se ne parlava di Fradolcino, poi prado. po sono andata a scartabella e ho detto mazza che figo questo c'è. <ride> Una, un, uh, gli eretici, no, tutte queste questioni molto forti che ancora oggi credo si, si riflettano bene in quello che succede da quelle parti. E lei era questa roba. Ci siamo poi incontrate sui valli. Ad una mia presentazione Nicoletta ha voluto leggere quel capitolo di Luna che parlava di lei. Di lei. Come era fatta appunto, faceva vita di niente, si schermivano eh, lì non c'era il suo nome, però era, era evidente che era lei, cioè. e... E quindi era rimasta assolutamente. Eh? E poi insieme ci siamo fatte quella manifestazione che era due anni fa, quella che pioggia tutto il tempo, bagnati tutti i fradici verso i cancelli e lei stava lì con la sua Lola, la sua cagnetta, sempre con il suo solito atteggiamento tranquilla. Cioè, io stavo in questi eh, pertucci, in mezzo al nulla, col fango, con le guardie dietro gli alberi, quindi non, non abituata a questo modo di, di manifestare, sicuramente. E ho capito che si fa così: da quelle parti si fa così, ed è pure vincente la cosa. Va bene così, non c'è problema. Che hai le spalle coperte da qualcuno che queste cose le sa fare, non c'è assolutamente problema. Poi può succedere sempre tutto, però sta nella vita che può succedere sempre Per quello che riguarda eh, noi compagni un po' più, più giovani eh, di Biella, eh, Giuseppina è stato un punto di riferimento perché tu a qualsiasi iniziativa eh, andassi la, la incontravi veramente sempre, era, era sempre presente, era una di quelle persone che eh, ci hanno dato l'esempio eh, facendo le cose, mettendosi sempre a, a disposizione, intervenendo eh, in prima persona e quindi una cosa che io ma che eh, anche gli altri compagni abbiamo sempre apprezzato è stato appunto insomma, mettersi in gioco sempre, anche con, con noi giovani il fatto anche che quando non condivideva magari eh, un'azione in particolare, qualcosa in particolare, non si è mai eh, messa in cattedra per eh, insegnarci quello che eh, dovevamo non, o non dovevamo fare, ma eh, anzi ha, si è sempre messa alla pari e ha sempre dialogato, dialogato insieme, insieme a noi e questa è una cosa che abbiamo sempre apprezzato che sicuramente ci, eh, ci ha lasciato che ci, ci ha insegnato in, in questi anni è la, la concretezza del non lasciare mai nessuno indietro, eh, la solidarietà incondizionata eh, nei confronti di, eh, di chiunque lottasse e questo è, è veramente… Quando, quando ci confrontiamo con gli altri compagni più giovani eh, di Biella, pensiamo che questo sia veramente uno degli insegnamenti più, più importanti e, e che ci portiamo, dietro, ci portiamo dietro sempre. Ed è questa, eh, questo tipo di rapporto che si instaurava nel Bielese che ha permesso anche eh, a tutti i compagni che negli anni poi dopo hanno fatto delle scelte di politica un po' più radicali come la, la Giuseppina, ma questo rapporto qui ha permesso di poter ricostruire eh, l'amicizia, il, il rapporto politico anche dopo il periodo che io definirei di stand by, eh, di lontananza che, che Giuseppino e Piero hanno dovuto subire per le scelte che avevano fatto, eh, condivisibili o non condivisibili. All'epoca noi di democrazia proletaria eravamo accusati perché dicevamo i compagni che sbagliano eh, e però quel rapporto che si era costruito di amicizia ha permesso di, ai compagni che poi eh, sono ritornati e eh, che hanno scelto di continuare di fare attività politica di essere eh, riaccolti eh, ri, come amici, come compagni all'interno della comunità senza chiedere niente e continuando l'attività la, politica che era stata interrotta. Così è stato con Giuseppina che, e Piero che mh, quando sono tornati a casa dopo il periodo che hanno dovuto subire per le questioni familiari hanno ripreso a fare l'attività politica forte e Giuseppina ci ha aiutato veramente tanto nella costruzione nella ricostruzione del partito della rifondazione comunista erano gli anni in cui la democrazia proletaria si era eh, defilata e sciolta in rifondazione comunista con una parte anche di fuoriusciti del partito comunista. E, e, e lì abbiamo iniziato proprio, lì è stato dal, da quel momento lì, un lavoro proprio di vicinanza continua, di militanza eh, con Giuseppina. Lì abbiamo imparato a conoscerci, a, a rispettarci, ad avere, mi viene un po' a, a essere vicini. ecco eh, e, Giuseppina è stata, a parte la sua umanità, ma la sua grande capacità organizzativa, pragmatica di vedere le cose, quella che ha permesso a Rifondazione Comunista di eh, lavorare sempre bene nel biellese, ma di mantenere quello spirito che si aveva negli anni 70 di eh, contaminazione con le altre forze politiche, ha permesso a Rifondazione Comunista di lavorare eh, con tutti quelli che nel bielese facevano militanza eh, antagonista e comunista eh, sul territorio e sulle diverse tematiche che venivano dal movimento ambientalista al eh, trasporto e scioperi nelle fabbriche alla lancia di Verrone. Eh, abbiamo sempre fatto una militanza. Giuseppe un po' mi assomigliava perché eh, noi eh, non era una compagna di grande dialettica, come non lo sono io. Abbiamo sempre, eh, preferi, io preferisco sempre lavorare in secondo piano, dietro, anche Giuseppina non ha mai voluto apparire. Eh, si lavorava da militanti, siamo più gli uomini, le donne del fare, che non eh, quelli del dire, perciò la, noi non, probabilmente non lasceremo scritti. Giuseppina non ha lasciato scritti, ma ha lasciato, dei ricordi nel cuore che sono in, e saranno indelebili. Eh, le, abbiamo fatto diverse battaglie eh, ambientaliste, quelle le ultime sull'inceneritore, sul, eh, quella sui trasporti, la difesa della stazione ferroviaria di Biella che deve essere chiusa. Cioè, pi, tante piccole lotte all'interno di un piccolo partito che comunque ha contribuito. A, a delle piccole e grandi vittorie anche di, eh, su temi grandi nel, anche nel biellese. Eh, abbiamo partecipato anche a movimenti eh, anche fuori dal biellese come il movimento Notav. Giuseppina eh, era, ave aveva partecipato all'inizio come il movimento dolcignano, era andata su alla credenza. E da, lì, da lì aveva instaurato un ottimo rapporto con i compagni della valle e, e siamo sempre stati dal 94 in avanti abbiamo sempre partecipato a tutte le manifestazioni notevoli in cui potevamo eh, io mi ritengo diciamo fortunato di aver potuto eh, lottare con lei eh, diciamo per così tanti anni una persona fortunata mi ritengo lei era una compagna una compagna Diciamo nel vero senso del termine, eh, una compagna che tutti vorrebbero avere. Non ce ne sono stati tanti, non ce ne sono tanti come lei. Questo va detto. diciamo, Io non, non sono abituato a esagerare, non sono abituato a dire delle cose. Diciamo, questa è la, è la realtà. Credo di essere che questa mia opinione sia condivisa sia condivisa eh, da morti. e per cui è eh, un, un legame profondo. Eh, io se, eh, ho potuto anche diciamo, crescere dal punto di vista politico e grazie all'incontro con la Giuseppina, diciamo, e, alle, e alla militanza e alle lotte che ho, diciamo, fatto, fatto con lei, sono maturato molto grazie a lei, io non credo di poterla dimenticare perché è stata, diciamo, stato un personaggio per me importante, importante, e, e niente, si è portata via, quando se n'è andata, si è portata via un pezzo di me, questo, lo devo dire, purtroppo è così, però è sempre, nel mio, è sempre nel mio cuore e nel mio, e nel mio cervello. Anche diciamo, nell'ultimo nell periodo, nell'ultima fase di, di movimento biellese, quando si è eh, venuto a creare questo, il coordinamento Biella antifascista eh, che magari aveva eh, una partecipazione una vocazione un po' più eh, giovanile, e si sono aggregate persone che magari prima non facevano politica anche, anche in quel caso eh, Giuseppina è stata sempre presente fin, eh, fin dall'inizio e ha sempre dato il, il suo preziosissimo contributo e per questo credo che eh, i, suoi, i suoi insegnamenti eh, ce, ce, li portiamo, ce li portiamo dietro c'è una una bellissima in, uh, immagine che uh, qualcuno ha disegnato dopo, uh, dopo la sua morte di Giuseppina uh, di spalle con la, la bandiera rossa che in Piemontese dice adesso, adesso tocca a voi e quindi noi eh, raccogliamo più che, uh, più che volentieri la sua eredità e speriamo di, di esserne degni. Lo ricordo. Così, sempre attiva, eh, militante, eh, me la ricordo, eh, legata ai co le conti. La rifondazione comunista è riuscita a vivere nel Biellese anche con i pochi militanti, con i pochi soldi, proprio perché Giuseppina era capace di fermarci quando esageravamo nelle spese, eh, di controllarci e di far, eh, con i pochi soldi, far vivere, la sezione, la federazione. I ricordi che ho poi di Giuseppina sono quelli: eh, lei era, non amava le elezioni. Tutte le volte che c'era un'elezione si oh, metteva a urlare, si scatenava: Noi non dobbiamo partecipare, dobbiamo continuare con la nostra battaglia, con le nostre lotte. E, e poi, soprattutto, con le scelte che faceva, Rifondazione di aderire a questa o a quella coalizione che già in partenza sapevi che era una cagata pazzesca, scusate, era una, non avrebbe funzionato, eh, compresa l'ultima famosa, eh, di po anche potere al popolo e, la, eh, e Giuseppina diceva no, io non partecipo, poi dopo però da militante, da eh, convinta eh, politica, di, convinta partecipante di, alle battaglie, alle lotte di rifondazione, alla fine partecipava alla raccolta firme, alla campagna elettorale e la sua presenza nella raccolta firme e nella campagna elettorale era indispensabile perché lei sapeva, eh, aveva questa capacità di controllare, eh, di, di organizzare la raccolta firme, di eh, controllare i moduli, di controllare eh, i certificati che occorrevano. A volte metteva, eh, doveva anche aiutare i compagni di Torino e del regionale a contare e mettere a posto eh, i vari certificati eh, perché era, ma, dal punto di vista organizzativo una veramente brava, veramente capace e io me la ricordo così eh, poche parole, tanti fatti e poi invece ricordi più aneddoti questi ricordi che, che uno va a cercare nella memoria va a cercare nei pensieri non ne trovo, se penso a Giuseppina le cose che abbiamo fatto insieme, le battaglie, le manifestazioni, i banchetti, le cose che mi fanno però più, che mi stanno più nel, nel cuore, che mi, me la fanno ricordare, nel, e sono quando organizzavamo le feste di liberazione, eh, che eravamo in cucina, io cucinavo, lei mi aiutava eh, eh, a organizzare la cucina, e la sua, proprio, la sua vicinanza, la sua capacità di organizzare mi dava la forza anche di eh, riuscire a preparare i 100, i 200 piatti che eh, bisognava preparare nella serata anche quando qualcosa andava male mi dava la forza di non eh, sclerare ma di riuscire a tamponare e a, fare, e a portare a termine quello che avevamo fatto. Eh, e l'altro il pensiero invece che mi, mi fa sorridere e me la fa ricordare è, il profumo, è proprio il profumo delle sue acciughe verde che verde che erano il suo piatto forte. Giuseppina era questa, per cui una persona che tu potevi fidarti, lei sicuramente non avrebbe mai tradito come non ha mai tradito i suoi compagni di lotta, nella lotta armata, si è fatta tutta la prigione, nemmeno si è dissociata, diciamo, come fanno, hanno fatto molti altri, diciamo, per fare qualche anno in meno di galera. Lei la galera se l'è fatta tutta, molto di più delle responsabilità che ha che, che avuto. Per cui è eh, diciamo, un personaggio veramente, diciamo, secondo me, fuori dal normale. E, e, e dopo, diciamo, la, quando è uscita di galera, che ha scontato tutta la sua pena, anche questo va detto, eh, ha cominciato di nuovo a fare attività politica ha cominciato di nuovo a fare attività politica, tutto quello, la, tutta la tragedia che lei ha vissuto, anche, diciamo, non ne voglio parlare comunque, rispetto diciamo al dramma familiare, lei ha lasciato due bambini piccoli, e per cui, niente, queste cose vanno dette, vanno dette, perché il personaggio è un personaggio che voglio dire con i tempi che corrono secondo me diciamo è qualcosa di particolare come ricordarla con un sorriso con un sorriso perché, perché Giuseppina era... era una persona che dava forza e ed era anche capace di, di, appunto, di sorridere nelle situazioni più, più, più pesanti. Ti, ti, alleggeriva, ti alleggeriva la, la situazione, ti diceva vieni, ti preparo una cosa, un calchino delle, delle, delle mie parti e così ti risulti. Mi, mancherà, mi, manca, mi manca tantissimo, mi manca tantissimo anche se non ci frequentavamo molto per, per, per via delle distanze, però appunto eh, ci sentivamo e lei era, era un punto fermo della mia vita. E io, tutto sommato, ringrazio questa mia vita che mi ha dato la possibilità di conoscere una persona per lei. Ma Giuseppina è sempre viva per me ma anche per noi, per le donne, gli uomini, i giovani e anche la natura che lotta in modo assolutamente solidale e bello e sicuramente irriducibile contro il tabù, ma non solo, anche contro questo mondo, questo, questo modello di vita che emargina gli ultimi, emargina la bellezza da questo mondo perché vuole trasformare tutto in cenere e in denaro. Giuseppina era l'esatto contrario di tutto questo, per questo nella vita con grande gentilezza e con grande amore lottò, lottò sempre insieme a noi. Per questo davvero non la dimenticheremo e io la sento mancare veramente tanto, tanto perché non abitavamo molto vicine e ci sentivamo e continuo ad illudermi che prima o poi sulle vie di questo mondo io Giuseppina la rincontrerò.